Ciao ragazzi, test di oggi. Provare a realizzare una napoletana verace o quanto più simile ad essa in soli 60 minuti. Partiamo da una premessa: indipendentemente dalla buona riuscita o meno, considero il test come pura didattica. Quando possibile, prediligo sempre processi con tempistiche ben più dilatate per far esprimere al meglio la qualità della farina impiegata. Detto questo, per poter condensare l'intera preparazione in così poco tempo, ho, um, ho dovuto estremizzare l'apporto di uno degli ingredienti che sovente viene trascurato in questo processo, per via della sua importanza, diciamo, marginale, il lievito di birra. Un approccio classico per Napoletana Verace prevede l'inserimento dallo 0,1 allo 0,3% di lievito fresco sul peso della farina. Io mi sono spinto ben oltre, arrivando al 5%. L'obiettivo è un'immediata e vigorosa azione lievitante che solo con percentuali di questa entità è possibile ottenere, con tempistiche così ridotte. Altro parametro fondamentale è l'utilizzo di acqua a temperatura ambiente per ottenere fin da subito una massa pronta a lievitare, quindi nel range dei 23 a 26 gradi. Il video è stato volutamente accelerato senza effettuare tagli. Ogni tanto ho inquadrato il timer per mostrarvi la veridicità del processo. Vi lascio la visione. Ok, allora accendiamo il forno, modalità intensiva nel mio caso, massima potenza. Questo l'ho fatto fin da subito con biscotto di argilla all'interno del forno. Intanto inizio con l'impasto. Tutta l'acqua, idratazione 70% con lievito 5% sul peso della farina. Nella prefazione del video vi ho indicato 67% di idratazione, mi sono sbagliato, era appunto un 70%. Inserisco direttamente tutto il sale, 2,5% sul peso della farina, e miscelo. Nel mentre aggiungo tutta la farina. Vi lascerò poi in descrizione tutti i dettagli sia delle quantità eh, di quello che poi è stato il processo che ha portato da, dall'impasto allo sforno delle pizze in questo caso 4, 4 napoletane ho dato una prima mescolata grossolana all'impasto in modo che l'acqua che la farina assorbisse completamente l'acqua e poi ho passato l'impasto direttamente sulla spianatoia. Ho iniziato a fare una serie di pieghe. All'inizio, complice anche il fatto che la farina non fosse particolarmente dedicata per le trattazioni di questo genere, ho avuto un po' di difficoltà. Ripeto, sono tempistiche estremamente al limite e non ho quindi dato modo alla farina di, di lavorare sicuramente al meglio. In ogni caso ho continuato a manipolare l'impasto e ho iniziato a vederne un miglioramento solo quando l'ho lasciato riposare per qualche minuto. Ora qui vedete il video sempre accelerato per non perdere tempo. Ho continuato a manipolarlo per poi fare delle pause di qualche minuto. Essendo che il tutto è rientrato nell'ora ovviamente eh, non c'è stato tempo per, per far sì che lavorasse al meglio qui vediamo sono passati neanche 9 minuti e inizio con un tarocco ad aiutarmi per effettuare pieghe e quindi cercare poco alla volta di creare glutine continuo a manipolarlo è ancora abbastanza appiccicoso anche se adesso si può intravedere che la struttura è un attimino più coesa più formata rispetto a prima sono passati poco più di 10 minuti e in questa fase andrò a breve a effettuare lo staglio perché questo perché appunto si parla di un'ora abbiamo bisogno che eh, avvenga lo sviluppo dei pannelli e non essendoci ulteriore tempo ho dovuto effettuare lo staglio subito divido senza pesare le porzioni quindi andando ad occhio girandole nella semola per asciugarle ok l'operazione l'ho ripetuta appunto per tutti e quattro i pannelli Per poi praticamente lasciare in lievitazione per i restanti 40 minuti a temperatura ambiente temperatura ambiente qui vedete sono passati neanche 17 minuti quindi ne mancano praticamente 47 scusate 40 43 per la fatidica ora qui vedete il tempo correre modo accelerato mi pare di aver inserito una velocità 40 per col termometro andiamo a vedere che abbiamo una temperatura ambiente di circa 26 gradi e i panetti vedete che stanno aumentando ovviamente Grazie all'aver all aver chiuso diciamo, l'impasto a una temperatura medio alta e al fatto che abbiamo il 5% di lievito di birra fresco su peso della farina. Nel mentre ho preparato gli ingredienti per preparare le, le pizze: mozzarella tagliata a listelle, passata di pomodoro con sale e olio d'oliva stravergine, basilico e ora. Erano passati circa 55 minuti se non, non erro. Vedo dal monitor, eh, dal monitor, scusate, dal timer. Inizio con la stesura del primo paniello. Premetto, stesura pessima. Non faccio quasi mai napoletana e non sono pratico né, né abituato appunto a questo tipo di, di stesura. Questa comunque è particolarmente brutta. però diciamo che l'importante a livello casalingo poi dopo che sia gustosa ho dimenticato la classica spolverata di parmigiano o pecorino io di solito uso parmigiano perché il pecorino mi sembra un po' troppo caratterizzante ho inserito un etto di mozzarella a listelle per, per pizza e sono poi andato in forno in forno come? forno modalità pirolitica che non nasce ovviamente per cuocere, però io la utilizzo ogni tanto proprio per questi esperimenti. Eh, vi faccio presente che cuocere in modalità pirolitica è un po' un terno all'otto perché avete una temperatura nella camera che non è assolutamente stabile, quindi vi possono capitare delle pizze anche bruciate se sbagliate 5-10 secondi, proprio per il fatto che si raggiungono temperature altissime e non c'è stabilizzazione della camera, quindi lui spinge al massimo sono quasi 4 kW di assorbimento termico quindi immaginate bene anzi no scusate quasi 5 kW di assorbimento termico e, e nulla passato un minuto ho tolto la prima ho aggiunto qualche foglia di basilico e ho poi proceduto col taglio per dare un'occhiata come fosse venuto il cornicione. Tralasciando che sicuramente non, esteticamente non è una gran pizza, è comunque stata piacevole, buon gusto. Chiaramente non ha sviluppato sentori particolari, proprio perché ragazzi qua si parla di farina doppio zero bianca e un'ora totale tra impastamento e cottura, quindi io credo sia stato già un ottimo risultato riuscire a, a realizzare una pizza. In più, eravamo in due e ce ne siamo mangiati appunto quattro, due teste e non abbiamo avuto nessun tipo di problema sulla digeribilità. e Ecco, qui vedete il, il cornicione, non si vede molto, però era ben cotta e, e un po' si è sviluppato. Qui procedo con la seconda stesura che è quella che tutto sommato probabilmente mi è venuta meglio a livello estetico sono riuscito a, a gestire un attimo meglio appunto il cornicione forse mi è venuto un attimo più piccola rispetto alla precedente ma comunque poco male pannelli mi pare, vi lascerò poi in descrizione, da 240 grammi qui ho steso alla meglio giro sulla mia palla di legno pomodoro ancora una volta non ho inserito il parmigiano o pecorino perché ne sono completamente dimenticato mozzarella anzi qui forse non ho messo il giro d'olio proprio vabbè così alla e niente anche in questo caso è stata in forno un minuto e mezzo forse un minuto e 25, un attimino meno, e qui vedete il risultato. Cornicione decisamente più pronunciato, anche questa decisamente gradevole al gusto. Questa è invece la terza, che è l'ultima che ho ripreso, guardate il cornicione, in questo caso comunque un buon risultato, e vi lascio le conclusioni finali. Considerazioni finali. Rifarò l'esperimento, è stato per me sia divertente che interessante. Ho usato una farina mediamente debole, non proprio adatta al processo anche se l'idratazione è stata attorno al 67%. La cottura è stata un po' inventata col forno in modalità pirolitica che si sì, è in grado di raggiungere elevate temperature ma in modo completamente fuori controllo. Detto questo la pizza è stata incredibilmente buona. E con incredibilmente buona non intendo la miglior pizza mai mangiata, per carità. Intendo dire che è stato incredibile riuscire a realizzare un prodotto piacevole, ben cotto, con tempistiche considerate universalmente assurde. Spero che il video vi sia piaciuto. Se avete qualsiasi domanda, dubbio o suggerimento, non esitate a scrivermi. Ciao!